Ciao a tutti, oggi prepareremo i teneroni di prosciutto. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono prosciutto cotto, uova, mozzarella, pan grattato aromatizzato e parmigiano. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il prosciutto. la mozzarella, il parmigiano, l'uovo e il pangrattato aromatizzato. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6. Il composto è pronto. Adesso con l'aiuto di un coppa pasta formeremo i teneroni. Posizioniamo il coppapasta sulla teglia rivestita con carta da forno e iniziamo a formare il tenerone. Schiacciamo sul fondo. Possiamo compattarlo meglio. Rimuoviamo il coppa pasta e proseguiamo con il resto del composto. Dopo aver formato i teneroni con i rebbi di una forchetta o con uno spidino piatto, eh, formeremo le strisce nella parte superiore dei teneroni. Proseguiamo così con tutti gli altri teneroni. Cuciniamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 7-10 minuti. I teneroni sono cotti. Andiamo a impiattare. Teneroni, grazie e alla prossima ricetta.